Requisirono, mio abbo prima, faceva il pane fino al 38 e poi smise perché andò alla pioggia. Il forno rimase lì. In... Allora requisirono no, i tedeschi e c'era tre, tre tedeschi che facevano il pane, eh, venivano la sera, facevano il pane e la notte stavano qui e conoscevano, mentre che li il pane c'erano cinque, avevano minuti. hanno fatto amicizia con questi 4 o 5 del paese, fra i quali c'era anche il mio padre, e facevano la partita la partitina a carte dal prefino, di bottiglia di, di, di pizzicheria, vendendo questi lavori, no, ma ci certo, qualche mese lì, avevano fatto un'amicizia, erano come una fratellanza, eh, bravi. No? Una sera vennero a partire io andarono via e non si saprà più niente, non si sa più niente. Dopo, passato il passaggio della guerra, sarà stato il 55-56, vidi uno arrivare, un occhio, una 600, nuova, targata tedesca era uno di loro, Cristiano, mi vide, Cesare, mi chiamò Cesare un po' la portata del Petino, la festa, te te lo puoi immaginare, te, te. tutti incominciarono a piangere e quando disse di Oscar, cominciò a piangere come un ragazzetto e questo mi, rim mi è rimasto sempre... mi disse poi venire a dire ma quando erano via, andò via e mi disse che questo Everton era morto a Cassino. Certo. Ci rimase male, ci rimasi male e poi non l'ho più veduto, non l'ho più visto. Queste sono sempre rimaste sì. de, dei tedeschi, a volte si vede film, fanno, ma c'era della gente come tutto il mondo, sì. la gente buona anche loro, questo me lo ricordo bene.